Pace e bene, cari amici, bentrovati in questa seconda domenica del tempo d'avvento. Celebriamo la solennità dell'Immacolata Concezione. Dato che è l'8 dicembre, dunque, noi vogliamo farci in particolare due domande. La prima, cosa significa che Maria è l'Immacolata Concezione? La seconda, cosa può dire a noi il testo dell'Annunciazione? Vediamo anzitutto cosa significa Immacolata Concezione. Pio IX nella sua lettera apostolica l'ineffabilis Deus ce lo spiega dicendo che Maria è stata preservata da Dio in vista dei meriti di Gesù da ogni macchia di peccato originale. Dunque Maria è stata concepita immacolata senza peccato originale. Sappiamo bene che il peccato originale non è tanto mm, così un peccato più originale degli altri e non è neanche una colpa che abbiamo commesso noi non si sa quando che ci ritroviamo già alla nascita, il peccato originale è una condizione ferita nella quale nasciamo. Adamo ed Eva, dopo la loro disobbedienza, hanno rotto la relazione con Dio, si è incrinato il rapporto tra loro con il creato, dunque potremmo dire che si è inquinata la sorgente. Ecco, per fare un esempio semplice, se io versassi del petrolio alla sorgente di un fiume, inquinerei tutto il corso d'acqua. Dunque si nasce tutti in una condizione di separazione da Dio c'è una condizione ferita che sperimentiamo tutti profondamente nel cuore che è quell'inclinazione al male per la quale tendiamo a vivere per noi stessi siamo fatti per il bene ma fatichiamo non solo a comprenderlo ma soprattutto a compierlo siamo fatti per amare eppure tendiamo a vivere per noi stessi, per l'egoismo prigionieri della paura di amare fino in fondo e della morte quanti sì detti a metà, quante occasioni di bene perdute, quante volte, come direbbe San Paolo, sappiamo qual è il bene ma non abbiamo la forza di compierlo. Maria, per grazia, è stata preservata da tutto ciò, dunque, dunque ha avuto la possibilità di dire dei sì pieni a Dio, non adombrati dal ma, non detti a metà. Per farvi un esempio semplice direbbe Benedetto XVI che la luce in una casa entra nella misura in cui si aprono le finestre e le tapparelle. Maria è stata totalmente aperta a Dio, il suo è stato un sì pieno che ha reso possibile in lei l'incarnazione del figlio di Dio. E attenti, Maria eh, non aveva tutto chiaro. Maria eh, non era esente dal cammino di fede, anche lei ha dovuto faticare per seguire Gesù, non era scontato che Maria dicesse per forza sì, la sua libertà era intatta e Maria è stata tentata come lo è ognuno di noi, ma lei sin da piccolina ha coltivato il suo rapporto di amore di fiducia nei confronti di Dio e della sua parola e la sua vita è stata un continuo sì a Dio, non gli ha detto mai un no, mai una volta è caduta nel peccato e nella disobbedienza. Ecco perché lei è la creatura perfetta, potremmo dire come Dio ha sognato l'umanità. Allora possiamo guardare alla nostra mamma nella fede e davvero cercare di imparare da lei e soprattutto capire che dire di sì a Dio vale la pena. Grazie al suo sì è venuta la salvezza per tutti noi. Grazie ai nostri piccoli sì viene non solo la salvezza per noi ma anche per noi tanto bene alle persone che ci stanno accanto. Passiamo alla seconda domanda dunque, cosa può dirci il testo dell'annunciazione? Prendiamo qualche piccola pennellata per vivere anche noi il nostro cammino di fede. Anzitutto l'annuncio dell'angelo, cioè Dio irrompe in modo particolare nella vita di Maria quando? Quando diciamo che ancora non tutto è compiuto, Maria è promessa sposa, dunque eh, non è ancora pienamente sposa, non è ancora una donna aperta alla maternità, è una ragazzetta in periferia, ecco Dio entra nella quotidianità per proporre qualcosa di più, per portare una pienezza altra rispetto al solo progetto che poteva avere Maria. E sono bellissime le parole dell'angelo. Haire che carito rallegrati piena di grazia. Potremmo tradurre rallegrati perché sei oggetto del compiacimento di Dio. In semplicità, sii felice perché Dio si è innamorato di te. Da dove parte questa esperienza di fede? Da dove parte la nostra esperienza di fede? dal capire, dall'esperire che Dio bussa al nostro cuore e vuole entrare per portare pienezza entra per proporci molto di più rispetto eh, rispetto a quello che noi avremmo potuto pensare o realizzare con le nostre sole forze e il suo annuncio non parte da un dovere morale di qualcosa che dobbiamo fare ma dal sentirci profondamente amati Dio è innamorato di te Tante persone purtroppo pensano a Dio e alla sua volontà quasi come una sorta di spada di Damocle che pende sulla testa, pronta ad abbattersi sui propri sogni e progetti. Basti pensare quante persone davanti ad avvenimenti dolorosi alzando le spalle dicono eh volontà di Dio, ma con una tristezza che fa palesare come questa volontà di Dio siano praticamente tutti i guai possibili da accettare nella vita. No. Rallegrati! Dio si è innamorato di te! Dio vuol far qualcosa di meraviglioso proprio in te! Allora Maria è turbata! è turbata, ogni esperienza di Dio, ogni autentica esperienza di Dio non lascia come prima, smuove sempre qualcosa nel cuore, ecco ogni incontro con Lui, che per esempio anche noi possiamo vivere nell'incontro con il Signore nell'Eucaristia, nel meditare personalmente la Sua parola, qualcosa lo smuove quando davvero il nostro cuore è aperto. Certo, se io vado ad incontrare il Signore nei sacramenti, e intanto penso al pesto da preparare a casa, o se leggo la Bibbia alla mo' di topolino, è un po' difficile che qualcosa nel cuore si smuova. Ecco, Maria è turbata, è scossa profondamente, e cosa dice l'angelo? Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Questa parola, non temere che nell'Antico Testamento è non aver paura. Secondo alcuni biblisti ricorrerebbe 365 volte. La cosa simpatica è che sarebbe eh, un una volta ogni giorno dell'anno, potremmo dire, tante volte quanti giorni dell'anno. Come a dirci che ogni giorno Dio ci dice non temere, perché sa che abbiamo tante paure, e sa che tante volte la paura mal gestita non solo ci blocca, ma ci fa correre fuori strada. Quante occasioni di bene perdute per paura. Per paura del giudizio altrui, per paura di sbagliare, per paura di non farcela. Ecco, il Signore quando entra porta la sua pace e ci annunzia e realizza in noi questa vittoria sulla paura, sul timore, non temere, non temere perché, perché sei forte, coraggiosa, perché ce la fai, perché eh, devi riuscire, no, perché il Signore è con te, dove si risolvono le paure più profonde, non in uno strenuo coraggio, ma in un rapporto di fiducia, nell'esperire nella parte più profonda di sé, che non siamo soli, ma direbbe il Signore, io sono con te, il suo stesso nome, la sua realtà. Quante volte lo sperimentiamo, anche da piccoli, è bellissimo aiutare i bambini, per esempio anche davanti alle semplici paure eh, dell'andare a dormire, del buio, eccetera, abituarli a fare esperienza della preghiera, della relazione con Dio come luogo dove affrontare e vincere le proprie paure, lì io sono con te, ci dice il Signore. Allora, Maria vuol comprendere come tutto ciò possa avvenire, è aperta a questa possibilità, non è chiusa, è, è domanda all'angelo. Vedete, la fede non manda a spasso la ragione, ma la porta al massimo, l'intelligenza, la razionalità, è spinta al suo massimo livello, poi, poi c'è il tuffo fiducioso in Dio che è oltre. Maria riflette e è aperta alla possibilità che Dio compia in lei ciò che sta annunciando e l'angelo le offre persino un segno, guarda anche Elisabetta che è sterile ed è anziana e incinta, nulla è impossibile a Dio. Quanti segni Dio semina nella nostra vita, in persone accanto a noi, che ci incoraggiano a dire il nostro sì, che ci mostrano come Dio sia davvero il Dio dell'impossibile, ma quante persone meravigliose che hanno aperto il loro cuore a Dio e con la loro vita, con la loro gioia, magari nella povertà, nella vita consacrata, malati che che splendono e eh, riflettono luce dai loro occhi, dai loro sorrisi, pur nelle prove più tremende ci mostrano che davvero Dio è il Dio dell'impossibile, che fa nascere vita dove vita non potrebbe nascere. E alla fine Maria dice il suo sì, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E' un sì pieno, e' un avvenga di me che non significa, ecco, vabbè, vabbè, visto che non ci sono altre possibilità, no, è un sì detto con tutto il suo cuore, lei si proclama la serva del Signore e permette con questo sì meraviglioso alla seconda persona della Santissima Trinità di farsi carne in lei. Preghiamo la nostra madre perché anche noi nel nostro piccolo quotidiano possiamo dire i nostri sì a Dio perché la sua parola si faccia carne anche in noi e così Dio possa raggiungere con le nostre parole, i nostri gesti d'amore, la nostra vita, il cuore di tanti. Buon cammino a tutti e che Dio vi benedica. Pace e bene.